Ciao Mary. Ti devo confessare un segreto. Ma non lo dire a nessuno. Me lo prometti? Ciao Bob. Dimmelo. Ti prometto che non lo saprà nessuno. In fondo siamo solo io e te, e poi lo sai che di me ti puoi fidare. Ok te lo dico. Ho trovato un sito internet che mi spiega tutte le tecniche per posizionare, nella prima pagina di Google, il mio fantastico sito internet sulle ciabatte cinesi. Veramente? Sono contenta per te. Finalmente avrai qualche visitatore in più rispetto e tu hai consueti due visitatori mensili. Esatto. Sono troppo felice. Vuoi sapere qual è il sito? Sì. Sono molto curiosa. Dimmelo. Ok, prendi nota. tecniche.seo.blogspot.com. Segnato. No, scusa, puoi ripetere? tecniche.seo.blogspot.com dagli un occhio è veramente interessante e poi vai a vedere il mio sito di ciabatte cinisi. Ho messo delle bellissime foto di ciabatte reali. Grazie mille. Lo utilizzerò per posizionare meglio il mio blog sulla cura dei denti. Dovresti vederlo anche tu, anche se forse è un po' tardi. Va bene. Ciao e alla prossima.